Sono entrato nel mondo di mercoledì E mi ha dato l'effetto di cecità Una volta finito l'effetto Vedo subito dei misteri E mi ci avvicino Ok, qua sembra esserci effettivamente qualcosa Ok, uh, se entrate nella mia base segreta Vi spezzo le ossa uh, Non so esattamente di chi sia questa base E non voglio saperlo Ovviamente andremo a vederla Tranquilli Però direi che prima abbiamo bisogno di un'armatura, raga Fermi tutti, ho sentito un rumore. Ok, non mi spaventano gli altri rumori. Mi interessa solo di mercoledì ora, non di altro. Anche se è strano. Beh, qua decido di fare il dunis e cercare i diamanti. Qui noi siamo i più forti. Ok. Beh, direi che possiamo tornare in superficie Direi di farci un'armatura, raga, perché è importante Ricoperto in diamanti Ok, um, andiamo Forza, tecnicamente io ho la spada più forte uh, Bene, direi che la casa di mercoledì Credo sia mercoledì da quel cartello Sembra veramente molto bella Cioè, fatta bene E vabbè, andiamo da questa parte um, Ok, questa sembra effettivamente una cucina Mettere il forno a 220 gradi Mercoledì, scusami tanto, ma sei impazzita? Ma da quando è che hai questa sorta di mania per il forno? Cioè, no, non sapevo cosa c'è, qualcosa nel forno. No, ovviamente. Però vedo che qua se la mangia di brutto mercoledì, ma tanto, tanto. Vabbè, interessante, mi fa piacere. Legge anche dei libri, vabbè, ok, andiamo avanti. Non vede niente. Ok, ho tolto le shader perché non si vedeva niente. Questa è un'altra stanza. Ehm, dice, ma non sta... No, Aspetta un attimo, non posso andare avanti E vedo effettivamente che è pieno di quadri Il che mi fa insospettire, aspetta, leggiamo prima qua Mano sta davvero esagerando È completamente fuori di sé Io non so più come fare L'unica cosa è farla fuori ma. Mercoledì mi sembra un pochettino esagerato Non credi Però per un qualche motivo è diventata più forte Nota, il suo punto debole sono sempre state le dita Ok, secondo me qua, mercoledì, stava progettando di far fuori Mano ehm, Però sembra che Mano fosse diventata per un qualche motivo più forte Il che mi fa un attimo insospettire e mi fa dire hmm, Qua gatta cova. eh, gatta cova perché non è possibile questo qua Allora, secondo me qua, eh, tecnicamente, è l'unico posto in cui si poteva fare l'entrata Perché poi qua c'erano anche i quadri Ok, quindi qua si può andare Effettivamente questi sono dei blocchi invisibili si doveva per forza trovare il passaggio segreto. E qua, se appunto avevo capito bene. No? Ah, sì, invece, avevo capito benissimo. Ok, aspetta un attimo. Mercoledì, cara. Sì, è proprio mercoledì. Ti dirò: Sei bruttissimo, cioè se, se, quando ti arrabbi sei bruttissima. Però um, non mi fai paura perché sei solo un NPC. Sei un robottino dentro il gioco Guarda come gioca un vero professionista Scendo anche in ring Non mi fai paura mercoledì Eh no mi spiace Olè Dai forza Cosa c'è mercoledì non riesci a farmi abbastanza male Ma io quanto male ti faccio invece Forse un po' di più vero Però scusate notate un attimo che questa stanza è piena di sangue Io ora finisco mercoledì Oh mi spiace mercoledì Ho dovuto farlo Nessuno verrà a saperlo Cosa vuol dire? Ok, uh, questa cosa è abbastanza inquietante. Mercoledì cosa hai fatto? Allora, prenditela con i più grandi, tipo. Eh. E, scusami un attimo, adesso andiamo fuori perché lì avevo visto un altro mistero. Ma mercoledì, scusatemi, cioè, eh, ho capito bene, mercoledì ha fatto fuori mano? È questo che volevano dire? Non ho capito, perché sembrava veramente intenzionata a farlo. Però sembrava anche che mano fosse per un qualche motivo diventata più forte e invece non mi sembra a me Com'è possibile che sia div diventata Cioè. ok non sto capendo niente Scusatemi. però qua effettivamente vedo che c'è un ascensore oh no no io qua non ci vado esco no per favore è scomparso l'ascensore ok allora io a volte sono spavaldo sì um, però una persona intelligente sta anche quando preoccuparsi e questo è il momento di preoccuparsi anche perché Corre... va andando indietro... Um, ok, sono molto esposto. Qua ci potrebbe essere veramente un vero pericolo. Qua purtroppo ci potrebbe essere un vero pericolo. Perché soprattutto dietro di me... <gasps> ok, ok, ok, un Un vero... Um, una vera persona intelligente... Sa anche quando è il momento di scappare, quando avere paura... Scappa, scappa veloce, non ti perdere d'animo. Ok, mercoledì è dietro di me. Mercoledì mi sta inseguendo... Ma è tutto sotto controllo finché mercoledì non mi fa niente. Via! Ok. Non mi sono affatto spaventato. No, no, no. <ride> Io? <ride> Quando mai? Devo dire la verità, è stato molto spaventoso. Però ce la sei cavata? Scappando perché era l'unica possibilità di farcela mi sa qua perché mercoledì era ho visto pure che c'era scritto angry wednesday che praticamente sarebbe mercoledì arrabbiata Quindi eh, direi non eh, esponiamoci troppo stiamo sul sicuro eh, ritorniamoci nel nostro villaggio e cerchiamo di capire meglio questo dannato mistero perché è assurdo Iscrivetevi, iscrivetevi ovviamente al canale lasciate per favore il like e siete migliori grazie